Amici di Planet Spin, benvenuti a questo nuovo video, benvenuti a questa nuova avventura di pesca. Oggi vi porto con me ad una battuta a Trautaria. Andiamo in acqua dolce, andiamo in un lago, eh, nel, con precisione andiamo tra Avellino e Benevento, dove eh, si trova questo lago che si chiama Lago Sanpei la gestione del lago ha pensato bene di dedicare una porzione del lago grande dove solitamente si fa la pesca a cattura intrattenuta delle, delle trote eh, l'ha dedicata al trottaria quindi a una pesca no kill con rilascio obbligatorio eh, vi faccio vedere un po' il posto, vi faccio vedere come funziona la tecnica del trottaria speriamo di divertirci e di fare qualche cattura eh, venite con me in questa avventura di pesca finalmente giunti sullo spot Lago Sanpei Questa è la zona dedicata e l'ho fatta sulla bollata pure qualche informazione rispetto alla mia attrezzatura di pesca. La canna è una marca in una Breakthrough Zero Verge da Sepede 2 e gli ho abbinato un, un Luvias, un Diva Luvias. Ehm, ecco poi io ho messo un, un filo, un Ester Torai e ho iniziato la mia battuta di pesca con uno Sun, uno, uno Scala, uno scila. Eh, dal, dal colore molto vistoso, un arancione con retro dorato e diciamo non ho avuto tante risposte, ne, nemmeno tanti attacchi. Ho cambiato con un eye burst e questo che vi faccio vedere adesso. Con questo colore invece e questa grammatura. Sono riuscito a smuovere già un bel po' di trote e eh, l'ho portato a Guadino. è un pesce anche per questo Allora, ho iniziato la, la pescata qui con, eh, solitamente come funziona anche nelle gare, con eh, il metallo, con gli spoon in questo caso, e la, la velocità di recupero è generalmente lenta, una volta, fatto, una volta lanciato il nostro artificiale in acqua lo facciamo scendere più o meno alla profondità dove vogliamo ecco, insistere la nostra azione di pesca iniziamo questo recupero eh, lento. La pesca con lo spoon è una pesca molto attiva, ideale per le trote eh, che sono in, in attività Ecco, per andare a simulare quelle maggiormente attive, eh, lo spoon è la tecnica di pesca ideale per smuovere questa tipologia di, di trote. c'ho ancora qualche lancetto con, con lo spoon allora, proprio questo e poi cambiamo mettiamo qualche crank qualche jerk vediamo un po' Che piccolo attacco si sente eccolo Sentirono gli attacchi. e rilasciamo. Dopo aver fatto la parte iniziale della nostra pescata eh, con gli spoon, ora proviamo con eh, altre tipologie di esche per andare a simulare un po' le trote che eh, hanno rallentato molto la loro attività. In questo caso utilizziamo dei piccoli crank come questo che è un panicran e vediamo di simularle, ecco, di scendere alla profondità dove eh, loro stazionano e di simularle con eh, l'attacco ecco, più istintivo verso quelli che potrebbero essere dei pesci esca che loro predano, come piccoli, eh, piccoli pescetti, piccolo pesceforaggio. Ancora un'altra tipologia di esche da utilizzare durante quella che può essere la nostra sessione di pesca è questa categoria che potremmo definirla dei piccoli swim bait snodati questo è l'idram sempre della Vulcain e anche in questo caso andiamo molto a rallentare la nostra azione di pesca una esca che ci permette di effettuare dei recuperi molto molto molto lenti e, come il crank e il jerk può essere utilizzata eh, soprattutto negli ultimi momenti di gara quando il pesce è già stato punto e, e quindi è più presto ad attaccare le nostre esche artificiali e, e quindi, con un'esca che mette tante vibrazioni e, mh, in acqua, riusciamo ecco, a stimolare maggiormente le trote che sono in, in, in stato di, eh, di ecco, diciamo, apatia. arrivati a questo punto la pescata è diventata davvero tecnica. Provo a cambiare inclinazione della canna. Sono tutti fattori apparentemente casuali, ma che in qualche modo ci possono aiutare a far capire il pesce in che modo vuole essere stimolato eccolo eccola mi sono fermato un attimo ho fatto attaccare meglio l'esca al pesce e poi ho fatto una piccola una piccola ferratina a guadinare Dram. Il pesce è uscito, il pescetto c'è, lo rilasciamo. Avevo sentito che stava nei pressi in una trota, aveva fatto un colpettino, ho rallentato, l'ho fatta mangiare e poi l'ho ferrato. È un artificiale molto tecnico, non è facile pescarci, però negli ultimi momenti della, della fase di pesca può regalarci la sorpresa. Amici di Planet Spin siamo alle fasi conclusive della nostra battuta di pesca eh, tiriamo un po' le somme di quella che è stata un po' la giornata questa è stata comunque una prima prova sperimentale in questo posto che è il lago San Sanpei che si trova a Castel del Lago se non sbaglio Venticano tra Benevento ed Avellino ed è eh, uno dei, degli unici posti che abbiamo in Campania per praticare la tecnica del trottaria, mi complimento con la gestione per aver fatto questa scelta imprenditoriale soprattutto di, di questi tempi che non è poca cosa e ci dà la possibilità di, venir, di venirci a divertire e di organizzare anche qualche competizione sempre per quanto riguarda la, la pesca alla trota con rilascio quindi eh, trota no kill eh, in gergo viene definita questa tecnica trottaria. Il posto è ben tenuto, è curato, c'è la possibilità anche di fare un bel picnic con la famiglia. Le trote non mancano e a nostra scelta, a nostra discrezione, possiamo scegliere se eh, praticare la pesca no kill con immissione giornaliera oppure praticare la pesca no kill in quest'area senza immissione. Quindi pescando soltanto sul, sullo stanziale, dedicandosi maggiormente a quella che può essere una pescata un po' più tecnica puntando sulla qualità, diciamo, della nostra uscita di pesca e non sulla quantità come può essere quando uh, facciamo delle emissioni e peschiamo sul fresco. In, in conclusione mi sono divertito, ho fatto un'uscita insieme ai nostri amici, anche se ci siamo div divisi un po' per le zone di questa parte del lago e che dire, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti e per restare anche aggiornati per eventualmente organizziamo qualche uscita di, di gruppo o qualche garetta, qualche competizione. Vi ringrazio a tutti per la visione di questo video e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!